Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch, diciamo funny glitch ragazzi per tutti quelli che gli sta sul cazzo la neve in sessione su GTA vi insegnerò come togliere la neve in sessione su GTA ragazzi l'hanno appena messa, io ve sto insegnare come toglierla, pensa un po' come gli stanno comunque niente, come avete visto in sessione c'è la neve basterà andare in una gara dei veicoli speciali prenderne una qualunque io ho preso quella con il blazer, anche se siete host come state vedendo non è importante quindi una volta, una volta fatto ciò aspettate che si avvia la gara e quando si è avviata la gara eh, quando siete in gara uscite immediatamente dalla gara e a questo punto eh, vi ritroverete in sessione magicamente senza neve. Sappiate che il glitch, eh, non appena cambiate sessione, svanisce: quindi vi ritroverete nuovamente in un'altra sessione con la neve. È un piccolo fanny glitch, una cosetta simpatica. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti! Al prossimo video! Ciao a tutti!